Raga sono riuscito finalmente a convincere Toto a comprarsi un nuovo mezzo Quel bastardo schifoso non si compra mai niente È talmente uno scansa fatica Pensate che mi ha pure costretto a andargliela a ritirare io di persona Quindi ora adesso la prendiamo La carichiamo sul furgone Oh caricata L'abbiamo caricata Siamo pronti per andare Nice Raga avete capito bene Ho comprato una moto nuova E no non è questo cilostro Ricapitolando un po' i miei mezzi a motore attuali Busquarna TE 150 a due tempi Hyundai 30 n 280 cavalli e Monopattino elettrico Se non si fosse capito io sono un amante di motori E di tutto ciò che fa veramente casino Probabilmente fin da piccolo mio papà mi ha sempre abituato a sentire il profumo della miscela E l'urlo di questo kart che girava ben a 20.000 giri uh la moto che ho comprato però non c'entra nulla con tutto questo ed è forse il mezzo più discusso del momento sicuramente verrà amato da moltissimi e odiato da altrettanti ma dopo che qualche settimana fa l'ho provata nei boschi ho detto la voglio ma non perdiamo altro tempo ecco voi la mia nuova moto al 18 via ste grafiche oh. raga ecco a voi la talaria sting non è la surron no un cazzo non è la surron bastardo No, io ho scritto a Surron gli ho detto ragazzi volete collaborare? Magari mi inviate una motorettina, faccio un po' di video, un po' di pro. Ma non manco cagato, ragazzi. Quindi Ivo, qualche tempo fa, si è comprato Talarione nazionale. Lui arriva proprio dalla Surron. Quindi lui le ha provate entrambe. Mi ha detto, Toto, sai che c'è? Un altro livello. Me l'aveva già fatta provare anche la Surron Tipo al park. Ho fatto fare qualche impennata in strada. Poi me l'ha fatta provare nel bosco. Dove eh, vai? No! No! <ride> qualche tempo fa? Ho detto. Ok, qualche <ride> ordine. Ce ne sono disponibili 400. Le compro? 100 raga mezzo elettrico io che compro un mezzo elettrico eh, rispetto all'ambiente è eh, tutto quello che volete ma io amo come vi ho detto casino il bordello i motori che girano proprio ah, ah, ah. però cazzo raga questa è la svolta perché è messo misto tra una bici e una moto è categorizzata moto è omologabile quella di Ivo invece è modificata parecchio però è targata ed è omologata come cinquantino una cosa figa soprattutto è che non si paga il bol. costa come qualsiasi altro tipo di cinquantino che vuoi comprare a Marti beta e robe varie uguale come velocità massima consuma di meno manutenzione zero titoli la mia invece l'ho presa senza la targa che non omologabile è solo da fare il cretino in giro ci linki un po' di caratteristiche di questa moto Ha due ruote i freni 60 kg Conservatorio vuoto Che non c'è Signor batterio Questa qui si sfila Da 15 kg 60 volt 38 ampere ora Diciamo che un giretto di due ore Riesce a farlo serenamente Velocità massima Da originale arrivi circa 80 all'ora Su quella di Toto Gli abbiamo già accorciato i rapporti Per avere un bel tiro in arrampicata in salita Ma siccome qui non ci paga proprio nessuno Perché non abbiamo comprato la Surron L'esperienza sostanziale è che In tutto e per tutto È la versione migliore della Surron è costruita meglio in tutto quanto Batteria più capacità un kilowatt in più di potenza, come durabilità è molto meglio perché è fatta molto più solidamente della Surron. Anche la batteria è chiusa molto bene la Surron, invece qui c'è tipo uno Aveva spigolo. Un Piantano le balle, non è bello. <ride> Entrambe hanno la catena, però la trasmissione primaria su Surron è fatta con due puleggi e una cinghia che si può strappare, a me è già capitato. Mentre questa... A tutti gli ingranaggi Chiusi in un carter A bagno d'olio Quindi indistruttibile Io ho chiesto subito Appena l'ho acquistata Di cambiare il manubrio Metterne uno bello alto E anche le pedane Cioè ci sono due o tre accortezze Da cambiargli subito In modo da renderla subito perfetta Però la moto veramente Arriva così Due cagate Cambiate Pedivelle Manubrio E via Prezzo di questa bestiolina Io l'ho pagata a 4000 Però comunque di base Sei sui 5000 E 2, 5000 e 3, Non omologata 5000 Omologata come quella di Ivo Ma in realtà C'è l'eco bonus statale. E risparmio. Euro raga, Non è un video sponsorizzato Talaria non ci paga per usare Ste moto e non ce le dà neanche gratis, Le abbiamo pagate Comunque nel caso fosse interessate Vi lascio chiaramente il link in descrizione Usate tanto per iniziare sempre Ma per qualsiasi cosa i link che vi lascio in descrizione Non andate a cercarlo voi così almeno io guadagno Una piccola percentuale sì. In questo caso potete inserire anche il codice faraone E avrete 5% di sconto Buttali in eccesso anche no Butta dei... Abbiamo scelto il giorno più sbagliato del mondo raga, Per provare <ride> la moto ne, nuova ne. Sticky. Tanti auguri Rob. Bene ragazzi si giro la chiavettina Si schiaccia il pulsantino Aspetta che faccio due pinne così mi abituo Quel bastardo stupido non si compra mai niente Ho comprato una moto nuova rione nazionale Ma mi raccomando non me la schiattare Grazie Iniziamo la in salta messa con il canto numero 282. <ride> alla prima! Alla prima! Ho grattato il codino però già. Aspetta che faccio due pinne così mi avito. Cit. <ride> Minchia sei più pronta della Surron, raga. Avevo in mente l'ultima volta la Surron che devi dargli la manata. La surron che non va un cazzo. Vabbè, l'ho inaugurata. Fammi prendere il multi. Ora subito segno distintivo sul telaio, una bella grattata Così non la confondi con un'altra con... con Toto non manca mai il contenuto ragazzi Iscrivetevi per questo e altri contenuti Ho distrutto la moto Oh cazzo Subito devo farlo Tana oggi è bella scivolosa la situazione raga Va bene raba, qua! Ma ti infrirai tipo Non scenderò mai di qua sono incastrato, oh cazzo No, mi sta scivolando giù la moto Dai proviamo Minchia, con la moto non l'avrei mai fatto una roba del genere comunque No, no, ma è la svolta, eh Futura è questo, eh, è, è divertente Cos'è race face? Space? Eh, no, i freni, no, no la è la marca è. Magura. Magura, dai sì, sì. Io anche se non mi fido dei Magura no. Sì, ah, eh, no. eh ti voglio bene Hai visto? Noi eh. oh, ci vediamo in giro Bella Rispetto <ride> ciao. Ciao. Grande Ciao, ciao. Grande. Poi hai visto il saluto? È figa, Il cuore ciao adesso, il bro Ah, facciamo sparo? Uno, due, tre oh. Vedi qual è la cosa bella? Tu passi di fianco e nessuno ti può dire un cazzo. Anzi li guarda e gli dici, lo Vo vorresti avere anche te. E no coglione, non ce l'hai. Ci pigliamma tutta quella che ho un posto. Paga e l'avrai anche te. Eh, ce lo gonfio, mi sa. Filo di gas e quasi seduti sempre. Per far bene pressione. Vai! Oh, va il Sassone qua! Oh, attenzione, ci sono in giro le guardie, eh! Eh beh, tanto è elettrica! Ah, elettrica, non ha problemi? Non allora sei. no, perché siete fuori sui terreni della terra di merda! Elettrico vale tutto! Su, non! È come la bici! Mi sembra che stai dicendo una coglionata! No! No, Non è vero, non no, è vero! No. Ciao! Eh, grazie no, mille! Vai. Quanto è rimbalzoso, sta pestando dentro ovunque tu. Torquato testa pedana a testa Raga la figata è che con questa qua tu dici strada di lì, strada di là. Non posso andare su di qua lo sai. Il Signore, la luce... Bella madonna, riesce a salire di lì? Ma veramente? <susurrisa> C'è il sole su in cima Poi vai su con la moto elettrica Per divertirti Il tipo se eravate qua con una moto Chiaro che andava tranquillamente Anzi andava ancora più forte l'enduro Vi voglio vedere se non veniva la guardia forestale in due secondi A rompervi le palle Si va su di qua? Cosa è in piedi eh oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mica che incastrata che ho preso su quella roccia lì su, su, su, su, su! Non vedo! Sono cieco! Sì! Madonna! Bro, ma dove cazzo siamo? Minchia che merda! Le abbiamo le da far schifo, eh! Oh! Uh, occhio, eh! Complimenti, Complimenti per l'ottimo acquisto! Adesso per la discesa ho impostato La frenata rigenerativa A4 Minchia sembra di avere il freno motore della moto. Cazzo, sta andando giù il bastardo! Vai piano! bello bello, scherzino! Quelle cose qua! Quella moto col cazzo che le fai, che tiri su la cosa! che ti chiamano forte! Madonna! Oh, shit over speed canale Oh, me! Oh! Madonna che macina Guarda qua Andiamo Oh! su più forte noi prima Oh! Direi eh. di la targa! No! Ma targa! No! Ma targa! per metterla nel tuo furgone adesso va bene raga direi che è giunto il momento di dargli una bella lavata Moto lavate, raga, splendente 1, splendente 2. Raga, l'abbiamo caricata sul portabici. Anzi, è level over 9000. Vabbè, eh, eh, ah, sembra un pacchetto regalo fatto male, però in realtà Ora qui. mi fa più paura il portabici che, che esatto. la moto in sé. Però in teoria, raga, il portabici c'è scritto che regge 51 kg. Senza la batteria ne pesa tipo meno. Ci sta su anche sul portabici. bici. Giuro che presto mi compro il furgone, raga. Raga, ricordatevi che in descrizione c'è il link per vedere la talarietta. Usate sempre il link in descrizione. Prossimamente altri video col talarione nazionale. Ve l'ho detto, l'obiettivo è essere teppisti. Bella. <musica>